Sì, grazie, grazie Presidente. Ma giusto per dire poche cose, eh, ci troviamo adesso alla fine della, della Consigliatura. Io vorrei fare un ringraziamento all'assessore Lemmetti per il lavoro che ha svolto in questi anni, eh, un lavoro decisamente egregio. C'è da dire che eh, per la prima volta eh, durante questa Consigliatura i bilanci sono stati votati in tempo, nei tempi corretti nei dieci anni precedenti questo non era mai accaduto eh, sempre con ritardi di almeno minimo tre mesi alcune volte il preventivo addirittura è stato mutato con 11 mesi, di, 11 mesi di ritardo per cui ecco questo sforzo che è stato fatto è uno sforzo decisamente enorme che sicuramente avrà gratificato l'assessore e l'amministrazione tutta visto che Standard Poor ha un'agenzia di rating che ha certificato che i conti di Roma Capitale sono passati da uno stato negativo a uno stato eh, stabile. Eh, è stato sicuramente un lavoro enorme, questo impegno anche in fine consigliatura, proprio per rispettare i tempi e quant'altro, oggettivamente ci fa onore. Tutto, tutto per carità, eh, sarebbe stato eh, meglio fare tutto prima, però la mole di lavoro ogge oggettivamente è stata molto, molto elevata, per cui era solo per fare un ringraziamento al grande lavoro che è stato fatto e augurare buona campagna elettorale a tutti. Grazie.